Se sono impostore, beh, il video finisce. Allora, ragazzuoli, quindi sì, lo stiamo facendo davvero. Ho voluto iniziare anche a fare delle sfide sui mongas. E infatti, come vedete, siamo in lobby con i ragazzi e la sfida di oggi è Sì! Sono impostore e il video finisce. Spero di non essere impostore al primo round. I ragazzi con i quali sto giocando, ragazzi, sono i miei fan, sub e non sub. Se anche voi volete aggiungervi, giocare con me Demon Gas, oppure semplicemente guardare le nostre live. Link in descrizione nella sezione di live streaming. Allora, direi di startare, ragazzi. Fatevi sentire. Ciao, bella, raga. Bella. Bella. Ok. Allora, yeah. Bella. Andiamo. Andiamo. Bella bella. Raga, mi muto da ora e startiamo. Sì. Buona fortuna. Sì. Ti prego, Come ti prego. Voi? Non ti, ti prego, non impostore. Ti prego, non al primo round, per piacere. Vediamo un attimo. Vi prego. Ah, colpito affondato, ragazzoli. Sono seriamente già impostore. No, ma... E ero smutato. Sono smutato pure!